Sono Giovanni Tizian, sono un giornalista dell'Espresso, mi occupo di attualità e inchieste sul crimine organizzato. Con l'Espresso abbiamo dedicato una copertina proprio ai ragazzi tolti, alle famiglie mafiose, e nasce proprio da questa attenzione verso i territori verso i minori, verso i ragazzi che subiscono l'indottrinamento dei, dei, dei capi mafia, eh, che è nata l'idea di scrivere questo libro. È un mondo che noi dobbiamo conoscere, perché lo dobbiamo a questi ragazzi che devono avere un futuro in questo paese, Quegli adolescenti che se riescono ad avere un'altra possibilità non vogliono più tornare in mano ai loro padri che spesso sono gli stessi che li arruolano nella mafia calabrese Ed è proprio questa diciamo, la, la, la grande rivoluzione Intendere l'antimafia non solo come una questione di ordine pubblico di, di arresti, di sequestri ma è provare a, a dare un'opportunità a chi un'opportunità non ce l'ha Thank you.